eccoci qua Massimo eh, siamo giunti con Massimo praticamente quasi alla fine è un parolone però nel senso abbiamo fatto diciamo i più grossi diciamo i, più, i, i corsi più più spinti più estremi siamo arrivati quasi all'apice di Cataclimb ovviamente poi il percorso continua, perché continuo anche io, Continua lo sviluppo della persona, cioè non, non, non si finisce mai, ed è questo il bello dell'arrampicata. Però eh, quello che volevo cercare di fare oggi era, proprio dare la parola a Massimo, e eh, fare un attimo un riassunto di quello che, che tu, ah, prima chi sei… E poi cosa hai fatto nell'arrampicata con me, compagnia Bella, però magari più velocemente dato che abbiamo fatto già altre interviste, dato che comunque lui è diversi anni che, che ci conosciamo, però siamo stati interrotti ovviamente due anni dal da Covid. Ok, allora, vabbè, io m, mi, occupo, mi occupo di sport, diciamo è la, è la mia vita, di movimento, mi piace definirlo così, che sia una ricerca personale che... Che è un lavoro, eh, ho esplorato diversi ambiti sportivi, dalle arti marziali all'arrampicata, appunto, che è eh, recente comunque come, eh, come, pratica, come pratica mia personale. E ho iniziato su, a, su al nord, eh, più in ottica alpinismo e sono, da, diciamo, da, dal 2020 che sono tornato a Roma che ho conosciuto. Eh, di marco e mi sono eh, diciamo ehm, avvicinato di più a quello che è il concetto di, di arrampicata di arrampicata sportiva vera e propria e con marco diciamo in un'ottica mm, forse più più unica che rara diciamo nel, nell'approccio eh, perché non è solo un, mm, un salire ma salire è cioè andare più in alto, andare su qualcosa di più difficile, ma un andare più in profondità e, ed entrare più in sintonia con se stessi sì, ma, ma con, con l'altro, con chi si condivide la pratica, che forse è la, la, la cosa più bella e che, che dà più energia. Perché, appunto, il trasferimento di energia che c'è tra una persona all'altra, la connessione che poi uno eh, che va diciamo, ad, ad amplificare il tutto, tut, tutte le cose belle che, che ci sono in questa, in questa pratica meravigliosa. Insomma, vabbè, diciamo che sì, sei stato sintetico, però io punterei un po' di più sul fatto che diciamo che è eh, massimo. Eh, simile a, a me, eh, guarda caso, infatti, il percorso che stiamo facendo insieme è che noi alla fine abbiamo scelto di utilizzare il movimento proprio per la crescita personale e di conseguenza le nostre azioni riescono a essere molto più disciplinate, efficienti e a godere proprio dell'esperienza corporea e quindi del manifestare comunque se stessi nel momento che noi facciamo un'azione. Poi diciamo che l'ultimo corso di quello che abbiamo fatto oggi, appunto oggi, in questi ultimi sei giorni, oggi è il settimo, vabbè, abbiamo, eh, siamo andati oltre, nel senso prima c'è un lavoro di introspezione dove noi andiamo a lavorare su di noi ma successivamente dobbiamo amplificare utilizzando l'altro. Quindi l'altro non è più un ostacolo, ma è proprio uno strumento, uno strumento per espandere. Non, non è una questione di opportunismo, ma che proprio entrando in risonanza due persone riescono a generare molto, molto, molto di più di quello che in realtà si può fare da soli. Perché? Perché solo aumentano i parametri, aumentano i punti di vista, aumenta il respiro, aumenta... E aumentano gli scenari e aumentano gli orizzonti e quindi quello che noi alla fine stiamo cercando, ricerchiamo continuamente, è avere la verità e la verità da solo diventa realtà. <ride> quindi avendo sempre più prospettive noi andiamo sempre a cercare, eh, che non è oggettività, è proprio verità. E... Racconta invece di questo campo e cosa Co come l'hai vissuto? Vabbè, Ovviamente lo so, eh, tu sei in linea, però diciamo, cerca di raccontarlo un attimo, raccontare tu questa esperienza da, dal primo giorno a, a, a ieri, che poi in realtà è stato proprio il nocciolo, perché... Vabbè, vai. Ok, eh, beh, parlando <coughs> del mio caso specifico, diciamo, è, questa è la seconda settimana dopo, dopo agosto, che non è stata la prima, è stata... Eh... Comunque bella ma complicata perché c'è stato un infortunio <ride> che non al mio detto. ginocchio destro che eh, Diciamo era già compromesso per eh, sport, sport passati e E quindi insomma è stato Questo è successo due mesi fa quindi eh, è stata una sorpresa comunque eh, Riuscire giorno per giorno a fare sempre sempre di più Uh, malgrado, anche grazie al ginocchio forse Rosso. Forse anche grazie a questo, perché uno si è diciamo, in questi sì, in questi due mesi mi sono dovuto um, approcciare, diciamo uh, in maniera ulteriormente diversa. Uh, prendere atto uh, di questo quello che potrebbe essere un problema, invece, come al solito ritengo l'infortunio un'opportunità. Per, per conoscersi meglio e per, andare, e per andare oltre e quindi essere da una parte più attenti ancora eh, più diciamo più rispettosi di se, di se stessi e più rispettosi della, eh, della pratica che si sta che si sta facendo e nello specifico eh, io posso dire che mi so, cioè ogni giorno eh, ho appreso qualcosa in più, eh, senza mai, cioè, facendo sempre eh, cose in teoria sopra il mio limite, perché eh, io non... <ride> senza teoria! <ride> cioè eh, no, in pratica eh, abbiamo iniziato sopra il mio limite, e abbiamo finito ben oltre eh, sopra il mio limite, però non mi sono mai sentito stanco affaticato eh, dolorante ma la mattina dopo ero sempre motivato e sempre pronto eh, a, a fare qualcosa di più ma non a livello quantitativo a livello quantitativo di e a livello qualitativo a livello di eh, proprio di, di impegno di energia veicolata in quello che si sta, che si sta facendo insieme e... Cioè, quindi diciamo che è, è, un, è un ritornare arricchiti sotto sotto tutti i punti di vista eh, cioè, oltre che chiaramente un divertimento un piacere eh, è un qualcosa che, che comunque vissuto in questo modo ti cambia ed è quello che il movimento, l'azione, insomma, la pratica fisica come le parole, poi insomma, sono convenzioni quindi usiamole come, come vogliamo. Basta che cerchiamo di, di, capire, di capire il senso, ecco. Per chi ha questa, ha questa visione, cioè, è il modo ideale di, di lavorare. Insomma, bene, grazie. Grazie, grazie. Chissà se ci. Diciamo che ecco, ehm, è una. Diciamo, sono. Sono parole che apparentemente sembrano vuote. In realtà eh, con l'azione uno cerca di, di proprio di, di entrare in, in, prima in coscienza e poi in consapevolezza, sempre più profonda, andare sempre più in definizione di quello che, eh, che stiamo esprimendo. Eh, sì, col campo è anche questo abbiamo iniziato appunto con esercizi, ehm, diciamo, inizialmente eh, come approccio tecnici, ma poi di fatto siamo arrivati a al permettere, al permettercelo, al, alla gentilezza, eh, all'entrare in connessione, all'utilizzo dell'energia, a uscire dopo la sessione con più energia di quella entrata e a godere anche di questo, non nel sentirsi soddisfatti nella frustrazione e quindi quando io lavoro tanto, mi sono affaticato, io sono soddisfatto, questo è sempre un, un, diciamo, un, un è, diciamo, una cosa che è un parametro Tendenzialmente è condizionato da un, da un modello perdente, perché non è possibile che noi possiamo aspirare ad arrivare a meno. E quindi Vabbè, lui, lui ovviamente praticando anche lui da non so quanti anni che pratica alla fine questo, ma no, prescindere dall'arrampicato, praticare proprio l'espressione corporea, lo studio, l'analisi, il comportamento e... Movimento. Mm, beh, il percorso può essere iniziato vabbè, già dalla no, medicina, cioè... in vabbè, vabbè, io, io sempre la fatto... medicina. Eh. <ride> ok, no, la medicina onestamente non, non ritengo sia, vabbè, però... sia un percorso, sia, sta, sia stato. È, è, è, un, è uno strumento per, uh, diciamo, per capire che può aiutare a capire. A decifrare alcuni, alcuni aspetti, eh, una, prima, una prima fase di ricerca può essere iniziata a 16 anni con, con le arti marziali e con l'agonismo diciamo in quel settore. Penso che, però, intorno ai 28 anni, quando ho iniziato a trasferire dalla pratica esterna alla pratica interna, quindi passando dal dalle arti marziali a contatto pieno, alle arti marziali interne, allo yoga e a una visione del movimento più a 360 gradi e come diciamo, eh, percorso personale, percorso di vita proprio, vero e proprio e Lì, insomma, c'è stato eh, diciamo, uno scatto, uno scatto che comunque mi, mi ha portato a... Eh, a stare sempre meglio, avere sempre più energia, malgrado si ritenga che no, il tempo che passa ce ne, dovrebbe, ce ne dovrebbe dare di meno, come da lunedì a sabato, noi sabato dovremmo, in teoria dovevamo avere meno energia, io sabato mi sentivo più energia di lunedì, e malgrado la pelle fosse consumata, io sono tornato dalla Falesia che ero, ero carico di energia, tant'è che stavo fatto fatica anche, anche a dormire e, e stamattina comunque mi sono allenato, insomma, con, con entusiasmo, insomma, con, con piacere, perché poi non è un un fare per fare di più, per stancarsi, eh, perché così sono soddisfatto, ma semplicemente un vivere, un vivere pienamente. E io vivo muovendosi, vivo mentre, mentre arrampico, eh, lo faccio condividendolo con chi si riesce diciamo, a condividere la stessa frequenza e questo è... Eh, diciamo è una fiamma, un'energia, un'energia infinita, che dà gioia proprio, gioia vera. La cosa che ovviamente qui io avrei dovuto fare, avrei dovuto fare un filmato del primo giorno di noi due e io, cioè la differenza notare proprio di espressione, cioè tutti questi sorrisi di Massimo, non c'è lì, no, eh, nostri, no, non erano così, perché eravamo, Abbiamo fatto anche questo percorso, nel senso che noi siamo persone che vengono comunque, sono ex atleti, iper performanti, eh, verso diciamo, le, tra una, una, una, una performance di efficacia, no? di lotta, di conflitto, di imporsi, arrivare poi veramente a sorridere. Non è stato facile, però è, è successo e, e abbiamo deciso di guadagnarcelo, nel senso di, di, di, proprio di permettercelo, di, di, di farlo accadere. Insomma. È, è questo è il percorso che cerchiamo di augurare un po' a tutti, e soprattutto a chi arrampica e ambisce di, di rimanere in armonia. Questo è no. Sì, è una, è una scelta grazie, comunque, eh sì, è, una scelta. è una scelta. Dare di diciamo, essere Auguriamo che a tutti di, di sceglierlo, bella grazie, Grazie a te.